Presidente Merletti, autorità, gentili ospiti, è con grande piacere che intervengo oggi in apertura dei lavori dell'Assemblea annuale di Rete Imprese su un tema cruciale per l'Italia, le prospettive di crescita e di evoluzione dell'Unione Europea in un periodo di transizione, in un periodo di cambiamento. Voi imprenditori qui presenti siete il vero cuore pulsante del nostro Paese. Peraltro i dati di Confartigianato attestano che nelle piccole e medie imprese con meno di 250 addetti si concentra il 78,7% dei lavoratori delle imprese. Ritengo un dato molto significativo, perché è un valore che si colloca molto al di sopra della media europea e anche è un valore che supera di gran lunga anche i valori espressi dagli altri partner non europei. L'Italia è il secondo paese dell'Unione Europea per addetti nelle piccole e medie imprese manifatturiere e non casualmente le piccole e medie imprese sono gli alfieri del Made in Italy anche nel mondo. Lo dimostra anche l'incidenza delle loro esportazioni sul diretta, l'incidenza diretta sul PIL italiano. Il valore che va oltre il 9%, supera, pensate, di due volte e mezzo quello rilevato in Germania, che è il primo paese, come sapete, manifatturiero europeo. Insomma, ci sono dei dati che attestano la vostra produttività, la vostra incidenza nel sistema Paese. E il nostro governo ha cercato di rappresentare le istanze per troppi anni inascoltate, di milioni di cittadini, ma vogliamo raccogliere anche le istanze ancora più puntualmente, dei 4 milioni di piccole e medie imprese che producono, creano occupazione e promuovono le nostre eccellenze a livello globale. Con la legge di bilancio 2019, ma anche con il decreto legge sblocca cantieri, con il decreto legge che abbiamo denominato crescita che sono adesso, come sapete, all'esame del Parlamento per la loro conversione, abbiamo introdotto molteplici misure di sostegno alle PMI, alle quali purtroppo non ancora diciamo, è stata eh, riservata a livello europeo l'attenzione che meritano. Penso in proposito ancora alla, ai ritardi nell'attuazione concreta e nell'implementazione dello Small Business Act del, che risale al 2008, e ancora nel definire i ritardi nel definire gli obiettivi e le azioni della politica euro-unitaria a favore delle piccole e medie imprese che dovrebbe invece rappresentare l'azione in questa direzione, un potente stimolo per creare un clima sempre più favorevole all'esercizio dell'attività imprenditoriale anche per le medie e piccole negli ultimi anni questo l'ho dichiarato anche in altre sedi, negli ultimi anni la politica ha progressivamente perduto, smarrito un po' la sua funzione rappresentativa. Siamo stata lontana. Questo è un fenomeno che non riguarda solo l'Italia e il nostro Paese, ma anche l'intera Europa. Siamo stata lontana dalle istanze dei suoi cittadini, incapace di intercettarne appieno paure, speranze e bisogni di protezione, e forse ha dimostrato anche diciamo, lo scarso coraggio nell'affrontare una fase storica nella quale tutti i cittadini europei. Si sono ritrovati di fronte a sfide di vasta portata hanno dovuto affrontare i nostri cittadini noi cittadini la più acuta crisi finanziaria del secondo dopoguerra le crescenti tensioni commerciali che sono ancora all'ordine del giorno tra le varie potenze gli attori mondiali globali l'impatto del progresso tecnologico nel sistema produttivo e anche cambiamenti climatici e, in generale, cambiamenti delle condizioni di vita e di lavoro. Ecco, L'assenza di coraggio e di visione l'abbiamo pagata e si è, è stata accompagnata da un duplice deficit. Il primo, direi, lo definirei un deficit democratico, richiede interventi che accrescano il ruolo, le prerogative, ad esempio, del Parlamento europeo, che è l'unica vera istituzione che ovviamente dove c'è una legittimazione diretta, un'investitura diretta da parte dei cittadini europei. E da questo punto di vista dovremmo fare qualcosa di più per rafforzare il potere di iniziativa legislativa del Parlamento europeo, anche il potere d'inchiesta. In prospettiva io addirittura vedrei un punto di riferimento nel Parlamento per quanto riguarda un sistema generale di accountability di tutte le azioni politiche, economiche e sociali del sistema Europa e sicuramente possiamo anche introdurre e rafforzare strumenti di democrazia diretta. Il secondo deficit è costituito dalla mancanza, soprattutto all'interno dell'Unione Monetaria, di un governo comune dell'economia realmente adeguato. Invece si è preferito difendere lo status quo nel segno dell'austerità di rigide procedure. Questa strategia ha dato priorità alla stabilità rispetto alla crescita, però ha generato anche enormi costi sul piano sociale. Basti guardare agli inaccettabili tassi di disoccupazione giovanile presenti in Europa, non solo nel nostro Paese, e all'incremento dei livelli di povertà in diverse aree del continente. Insomma, l'indirizzo di rigore non ha prodotto gli effetti i benefici sperati non ha rafforzato le economie europee anche nella competizione globale, ma al contrario le ha indebolite di fronte agli sciocchi esterni, tra cui l'attuale rallentamento che stiamo sperimentando del commercio internazionale. L'attenzione unilaterale all'austerità e alla sola dimensione della competitività di costo poi rischia di far perdere all'Europa la cruciale sfida tecnologica con le altre maggiori economie mondiali. Tutto ciò ha creato una progressiva frattura tra classe dirigente, popolo, istituzioni e cittadini. L'assetto sempre più tecnocratico percepito dell'Unione Europea ha minato, direi, il carburante indispensabile per il funzionamento di ogni mercato, ovvero la fiducia dei cittadini nelle istituzioni comuni. Soltanto, lo ripeto spesso, soltanto coltivando... Mantenendo questa fiducia è possibile che i cittadini compiano gli sforzi necessari ad investire nella propria formazione, e nel proprio capitale umano e nello stesso tempo che le imprese possano investire di più nell'accumulazione del capitale fisico. Per queste ragioni il Governo ha cercato e sta ancora perseguendo questo approccio radicalmente nuovo allo scopo di offrire l'infa vitale al medesimo progetto europeo. Io lo dico sempre, non abbiamo bisogno di europeisti a buon mercato, di europeisti fideistici e ovviamente non abbiamo neppure bisogno di derive nazionalistiche. In questo momento quel che serve all'Europa è un contributo critico, di chi abbia la capacità, la lucida capacità di notare i problemi, osservarli e di offrire un contributo costruttivo. È un approccio che io definisco di nuovo umanesimo, che dia priorità assoluta in tutte le sue dimensioni e declinazioni al valore della dignità umana. Dignità umana poi significa dignità sociale, dignità nel campo del lavoro, dignità nell'ambiente familiare, dignità di fronte allo Stato. Significa concretamente promuovere, nell'ambito delle politiche economiche e sociali, più democrazia, più solidarietà. Si tratta di un indirizzo che perseguiremo con determinazione nell'ambito della discussione attuale sull'agenda strategica 2019-2024 e nel corso dei prossimi vertici europei. Analoghi principi hanno ispirato e continuano a ispirare anche la nostra politica interna. Avrete notato che sin dalla stesura della manovra economica il dialogo, abbiamo cercato il dialogo con le categorie produttive. E cerchiamo di fare di questo dialogo la forza della nostra azione, anche perché ci consente questo dialogo di cogliere i reali bisogni, e di qui abbiamo cercato di accelerare fortemente gli investimenti pubblici e privati. Ricordo che con la manovra 2019 abbiamo stanziato, nell'arco di un triennio, 15 miliardi aggiuntivi per gli investimenti. Sapete, perché ne avete sentito sicuramente parlare più volte che sono state avviate la cabina di regia Strategia Italia, la struttura di missione Investitalia, che offriranno un sostegno anche alle pubbliche amministrazioni nel piano di realizzazione degli investimenti, al fine di abbattere anche tutti gli ostacoli burocratici che hanno rallentato molto spesso le varie opere. Grazie a un'interlocuzione che il Governo ha avviato sin dall'inizio per implementare le sinergie con il mondo produttivo, le principali aziende di Stato si sono dimostrate disponibili e hanno annunciato sin dallo scorso anno, fine anno un incremento all'interno dei, dei propri piani industriali di oltre 13 miliardi degli investimenti già programmati. Un'ulteriore priorità per noi è è stata e sarà la riduzione del carico fiscale anche per le imprese e qui abbiamo già compiuto qualche passo importante se mi concedete. Nel un esempio l'introduzione in legge in bilancio della flat tax al 15% per le partite IVA fino a 65 mila euro di ricavi fino al 2019 e poi... Scatta anche la soglia del 20% per piccole imprese autonome con redditi tra 65.000 e 100.000 di ricavi per il 2020. Vorrei ricordare che gli effetti si iniziano a misurare. Nei primi tre mesi di quest'anno sono state aperte oltre 196.000 nuove partite IVA che sono tutte andate a registrarsi, hanno aderito al regime forfettario. Siamo intervenuti sulla deducibilità IMU degli immobili strumentali, l'abbiamo portata con la, prima, con la legge di bilancio, la prima che abbiamo fatto al 40%, poi col decreto crescita siamo saliti al 50% e vedremo ovviamente anche di valutare una misura crescente negli anni successivi. Abbiamo semplificato il meccanismo di fruizione della mini-IRES attraverso l'applicazione di un'aliquota ridotta sugli utili non distribuiti. Nel complesso, non sono nostre valutazioni ma sono valutazioni dell'Istat, queste misure fiscali già adottate già nel decreto crescita determineranno una riduzione del carico fiscale sulle imprese pari a 2,2 punti percentuali. Siamo intervenuti anche per favorire la patrimonializzazione, la crescita delle imprese. Il problema delle piccole e medie imprese è che piccolo è bello ma bisogna sicuramente incentivare la patrimonializzazione, la crescita anche della, della dimensione del, eh, di queste imprese, perché solo così ovviamente si rendono anche più competitive sul mercato globale, nella consapevolezza che la carenza appunto di grandi aziende in Italia non è certo una colpa da attribuire alle piccole imprese, ma comunque è una questione sistemica su cui dobbiamo lavorare. A questo scopo abbiamo, lo ricordo, introdotto all'interno del fondo di garanzia delle piccole e medie imprese una sezione speciale volta a concedere garanzie per lo sviluppo della media impresa e abbiamo semplificato l'accesso a questo medesimo fondo di garanzia. Per incentivare poi l'innovazione all'interno delle PMI abbiamo anche ampliato l'incentivo a favore degli investimenti in tecnologie digitali reintrodotto il cosiddetto super ammortamento per l'investimento in, in nuovi beni strumentali sapete che c'è un bonus nel caso in cui si voglia appunto digitalizzare tutto il sistema produttivo per tutelare, per promuovere il made in Italy sempre nel decreto crescita abbiamo istituito il fondo per la tutela dei marchi storici e la possibilità per le imprese di registrare marchi storici di interesse nazionale agevoliamo inoltre le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding. Insomma, vengono destinati 500 milioni di euro nell'anno a favore di tutti i comuni per progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Ancora, le piccole e medie imprese che sono fornitrici e quindi creditrici nei confronti dei comuni possono, attraverso quel sistema che abbiamo creato già nella manovra di fine anno beneficiare dell'intervento di cassa, depositi e prestiti per avere pagamenti nei tempi. Abbiamo sfide complesse, siamo consapevoli che diciamo, abbiamo adottato varie misure ma ancora molto abbiamo da fare, è per questo che io ho ragione di una fase 2. Nella fase 1, 1 del, del nostro governo nei primi mesi abbiamo lavorato per rispondere con urgenza alle stanze delle fasce più deboli della popolazione. In questa fase 2 abbiamo come obiettivo quello di rilanciare la crescita liberando le migliori energie produttive e innovative del Paese. Da questo punto di vista siamo già nel pieno della fase 2 e questi decreti da ultimo che abbiamo adottato sono funzionali a perseguire questi obiettivi di crescita. Ma funzionali a perseguire questi obiettivi di crescita sono anche le importanti riforme che abbiamo messo in cantiere per quanto riguarda la semplificazione normativa. Un accenno c'è stato già col decreto sblocca cantieri, ma vi vorrei ricordare che in Parlamento già giacciono delle leggi di delega che ci consentiranno, andando poi al regime, di adottare una quindicina di decreti legislativi delegati. Quindi con una procedura sufficientemente rapida e snella vogliamo rivoltare completamente l'ambiente regolatorio del nostro ordinamento giuridico. Vogliamo a tutti i livelli introdurre una semplificazione normativa, vogliamo ridurre l'eccesso di burocrazia. Ribadiamo anche l'impegno So che è un tema molto discusso anche nel dibattito pubblico ad evitare l'aumento dell'IVA per disinnescare le clausole di salvaguardia previste l'anno 2020 e 2021. Come lo faremo? Non è un'impresa facile, non sono qui a dire che sarà semplice, però stiamo studiando un'operazione profonda di spending review, siamo già all'opera che ci consenta anche di riordinare la giungla del sistema di tax expenditure che complicano notevolmente la struttura del nostro sistema fiscale e stiamo ovviamente potenziando il nostro sistema di contrasto all'evasione fiscale, che è una piaga economica e sociale che oltre ad alimentare il disavanzo pubblico aggrava anche la pressione fiscale effettiva che rimane a carico dei contribuenti onesti. Occorre sottolineare in ogni caso che l'Italia in questo ambito non può fare tutto da sola. È necessario avviare in sede europea un serio dibattito. E state tranquilli, siate tranquilli, mi farò l'attore di questa iniziativa anche per quanto riguarda il problema del dumping fiscale. Non è possibile che nel sistema nell'Unione Europea sto parlando, non in Europa, nell'Unione Europea in un sistema così integrato dove siamo vincolati anche addirittura a perseguire, delle volte indirizzati, in qualche modo a perseguire determinate politiche sociali ed economiche, poi ci siano dei Paesi che costituiscono nella loro effettività dei paradisi fiscali. Competere con loro diventa oltremodo svantaggioso. Non può essere trascurato infine un impegno concreto per abbattere la disoccupazione giovanile attraverso l'ampliamento e la semplificazione degli incentivi esistenti per il lavoro, una significativa diminuzione del cuneo fiscale e il potenziamento della ricerca nelle nuove tecnologie, grazie al rafforzamento delle sinergie tra sistema universitario e quello delle imprese. Concludo, ho abusato della vostra attenzione, creare le condizioni affinché i nostri giovani possano scegliere in piena libertà di contribuire allo sviluppo del proprio territorio, contribuendo alla crescita delle imprese, avviandole di nuovo, è la massima priorità del nostro tempo, del nostro orizzonte politico. Perché è soltanto progettando le basi solide per il futuro che si costruisce sin d'ora quello che all'inizio ho definito nuovo umanesimo. Grazie per l'attenzione. Prende la parola.